Simone, ma tu non sei un rapper Non sono un rapper E se invece lo fossi? ah, uh, Sarei come un pittore sotto LSD uh, Tipo Picasso che incontra da lì Tipo che non vale un cazzo eppure tu sei lì Stimo chi parte dal basso ma sei falso come... Puoi suonare in discoteca se pensi sia figo, io ho altri progetti che non dico. Io tengo il segreto oppure chiama lo tesoro tipo smigol, ma non sei mio amico, non ti piace ed è reciproco. Io sto nel mio e non vengo a darti pareri Qua la gente ti acclama per cose che facevo l'altro ieri Non mi importano la fame e il successo Sono invidioso solo del tipo dentro allo specchio Ho scritto decine di fetti senza mai pubblicarli Mi sono visto evolvere mentre tutti svegliavi Se mi conosci sai che non mi sono mai vantato La scena non è morta, mi ero solo addormentato Amo me stesso il mio riflesso, tipo narciso Non scelgo mai troppo spesso, tipo indeciso Rimuovo nuove informazioni dal cervello Shelby Piego due neuroni quando scrivo scritto selfie Dopo vent'anni sto imparando a vivere Senza tutorial e di fronte alla morte mi metto a ridere Rifletto su cose da scrivere, sogni e chimere Poi mm -hmm. rifletto su cose più liquide, dentro un bicchiere il sangue di Cristo non bevo, sono ateo La religione è come un'arma, Kalashnikov Non fumo perché ci tengo ai miei polmoni uh, Se fossi un rapper farei un po' di citazioni Commerciale come un centro, infatti la mia penna è sferica Sta gente mi sta troppo addosso, tipo stelica Passami un filtro, frate, e facciamo retrica C'è il cuore freddo come il ghiaccio, Polaretti, brah